Ah, del corso mi è piaciuto lavorare insieme al gruppo e a tutti insieme e in effetti lavorare tutti insieme crea una grandissima energia e la tecnica che è già molto efficace eh, sempre eh, eh, la tecnica acquista una grande potenza e i risultati si possono sentire subito e si può stare molto bene molto velocemente. Questo corso lo consiglio a tutti e penso che porterò tutte, tutti i miei amici e i miei figli ad avere un'esperienza come questa perché eh, credo che tutti abbiamo il diritto e il dovere di stare bene e di essere felici. Mi porto un grande risveglio e uh, una grande leggerezza, sapere di aver lasciato andare delle cose che non servivano uh, mi fa stare bene e mi dà una grande gioia. Ciao Patrizia, ti voglio bene e ti abbraccio con tutto l'amore che posso.